Allora, salve cari amici, eccoci nuovamente giunti a un ulteriore video che vi parla sempre Alessio Evangelisti. Vogliamo fare anche questo, in questo giorno, un video macchina, un video, eh, eh, a mio avviso anche questo, un video molto necessario. Bene, vogliamo parlare, questa mattina vogliamo fare un video, diciamo, soprattutto di tipo storico ma anche di tipo concettuale perché io in questo canale eh, punto molto No, all'insegnamento del, del ragionare cioè insegnare a ragionare perché Alessio tu spesso dici insegnare a ragionare pensi che gli altri siano tutti stupidi eh, no no è, è esattamente il contrario allora Imparare a ragionare, questo io l'ho capito, ci ho, ci ho messo molto a capirlo, imparare a ragionare è un percorso formativo che uno non finisce mai e riguarda tutti. Ovvero io, adesso evangelisti, man mano che vado avanti con gli anni dovrò sempre imparare a Ragionare, ovvero andare avanti nell'imparare a ragionare, perché imparare a ragionare, ho capito, che non si finisce mai. Non si finisce mai. E ogni volta che ti trovi davanti una nuova situazione, devi imparare a ragionare in quella situazione nuova. E, ripeto, ahimè, ci ho messo molto a eh, imparare questa cosa e, beh, però, come si dice, meglio tardi che mai. Quindi, man mano che noi scopriamo cose nuove, le dobbiamo affrontare e dobbiamo imparare a ragionare in quel nuovo oggetto. E per imparare a ragionare dobbiamo anche conoscere l'oggetto, il nemico, se si tratta di un nemico, e dobbiamo imparare a usare la ragione in quel determinato contesto. Ora, quando io ho approfondito un certo contesto di tipo storico eccetera eccetera eccetera e ho applicato un certo tipo di ragionamento perché conosco l'oggetto, conosco il nemico, quello che ti pare eh, a sua volta io ne parlo, parlo della mia esperienza e posso insegnare eh, a chi non conosce queste cose o a chi più giovane eh, tutte queste cose ecco quindi no no no lungi da me il pensare che eh, quando io dico eh, voglio insegnare a ragionare come dire eh, gli altri non sono intelligenti no assolutamente in questo canale ci sono molte persone 10 miliardi di volte più intelligenti di me ok però magari se io conosco un oggetto e tu non lo conosci è bene che io te lo insegni e così viceversa ok ecco tutto qua quindi io vorrei in questo video puntare anche sulla Lazio per quanto riguarda alcuni concetti di tipo storico per quanto attiene il mondo del cattolicesimo conoscere il cattolicesimo in una nazione e in un continente come il nostro è estremamente necessario così come conoscere l'islam per chi abita nel, eh, nei paesi islamici vuoi l'Oriente prossimo, l'Oriente anche estremo eh, e così via discorrendo, è necessario che loro conoscano l'Islam, ok? Bene, mentre invece per noi è necessario conoscere il Cattolicesimo, perché comunque noi viviamo in un continente di sostanzialmente di matrice cattolica e quindi ci andremo a interfacciare con, questo, con questa corrente, con questo pensiero, con questa ideologia e così via discorrendo. Quindi è estremamente necessario. Quindi dobbiamo conoscere, quindi soprattutto questo video vuole rivolgersi oltre che al nostro mondo, il mondo evangelico, ma anche a tutto, tutti coloro che magari non fanno parte di un mondo eh, religioso, ma che comunque sono interessati. E quindi, ecco, assolutamente questo video non vuole essere dedicato al mondo cattolico, come dire, con questo video adesso noi vi dimostreremo e quindi vi convinceremo, così non sia. No, il cattolico continuerà ad essere cattolico, a prescindere se gli spiattelli la verità in faccia, e quindi non servirà a nulla questo. Però, senz'altro, ci saranno dei cattolici che sono eh, interessati nel conoscere eh, la verità e anche nell'imparare a ragionare. Perché, ecco, ripeto, tutti noi, di volta in volta, dobbiamo, man mano che cresciamo, nell'imparare a ragionare, comunque eh, dovremo sempre imparare a ragionare, sempre. Io stesso, costantemente, eh, imparo nuove cose e cresco, eh, cerco almeno di crescere, nel, nel ragionare in maniera corretta. Benissimo. Quindi sostanzialmente noi vedremo mh, tre cose in questo video. Andiamo a chiudere. La prima cosa è, eh, ma il cattolicesimo è realmente unito come, come la propaganda ce lo vuole presentare? e Il termine propaganda è importante, quindi questa è come dire Questo è il punto numero uno. Cattolicesimo È veramente unito come vuole presentarcelo la propaganda? Punto numero uno. Il punto numero eh, due è, ma il noi siamo protestanti? Come nasce questo termine protestanti? Questo è importante. Ecco, questi sono i due... Eh? Punti centrali. E il terzo punto è: ma il protestantesimo, l'utero, che cos'è, come nasce, eh, all'inizio che cos'era e così via, mm, discorrendo. Ecco, sostanzialmente sono questi tre punti. Bene adesso, senza ulteriori intro, vogliamo addentrarci nel, nel, nel eh, discorso. Io adesso non voglio affrontare la nascita del cattolicesimo apostolico romano, no? che eh, sappiamo tutti che de facto qualsiasi storico, te lo sa dire, nasce non prima del, eh, del 300 e qualche cosa eh, dopo Cristo. Adesso non è tanto questo che desidero. Ma a un certo punto, quando il cattolicesimo apostolico romano nasce, ok, e come nasce? Ma Nasce soprattutto come dire per una regolarizzazione no, del, del credo cristiano quindi il credo cristiano viene in qualche maniera regolarizzato viene accettato viene fatto eh, questo movimento cristiano viene fatto come dire è una nuova religione, così viene vista, è un nuovo movimento e come tale va rispettato e diventa adesso, il, come dire, la religione di Stato. Praticamente man mano poi si andrà a convertire queste. Quindi diventa un vero e proprio monopolio, perché Costantino stesso, eh, che poi nel 325 nasce il primo concilio, che si fa a Nicea, ok? ecumenico perché prima di questo e anche dopo ce ne sono stati a centinaia di concili però ecumenici sono quelli quindi nel 325 viene fatto il primo concilio e Costantino Costantino eh, come dire lui sostanzialmente Costantino era più ariano era, tendeva verso quella corrente ma Costantino non è mai stato un cristiano facciamoci a capire tant'è che si è fatto battezzà nella sua morte insomma, man mano eh, si va formando questa questa religione cattolica apostolica romana e a un certo punto si va a interfacciare no a un certo punto immediatamente si va a interfacciare con la politica chiamiamola così con la politica con i re con gli imperatori tant'è che molti papi avranno eh, come dire eh, si, tutti i papi si vanno a interfacciare con la, eh, con, la, eh, con la politica e proporranno loro stessi degli imperatori e così via mh, discorrendo. O delle famiglie regali eh, pagheranno molti soldi nella storia per far sì che in mezzo alla eh, loro parentela, la loro famiglia ci, eh, ci fosse almeno un papa. E così via discorrendo e quindi come dire questa religione questa religione va sempre via più crescendo in potere e in giro per il mondo ci sono molti molti molti patriarchi non c'è solamente il patriarca di roma ci, ci sono molti patriarchi ma proprio tanti tanti tanti il patriarca siriano, il patriarca russo poi nel tempo, il patriarca di Costantinopoli e così via discorrendo, tutti quanti questi patriarchi che sono il vescovo principale della zona, ok, sono paritetis, quindi sono tutti quanti, ok, pari, pari. Ma ci sono due grandi nuclei eh, in questo vasto mondo cattolico, il nucleo d'Oriente e il nucleo di Occidente. Questi sono i nuclei più grandi, quelli più corposi, quelli più eh, che in qualche maniera lanciano una impronta importante, un'essenza importante. No? Quindi abbiamo l'impronta occidentale di stampo latino e l'impronta eh, orientale di stampo greco che hanno in il loro potere, no? il greco, che leggono le scritture direttamente dal greco e così via discorrendo. Ma, ripeto, ci sono tantissimi altri, altri pa patriarchi. Tutto questo conforma il mondo cattolico. Il mondo cattolico non è un vescovo a Roma con quattro seguaci dietro. No, no, no, no. Il mondo cattolico di ieri e di oggi non è questo. È proprio quel punto che noi dobbiamo comprendere, sia da un punto storico arcaico, sia di un punto, da un punto di vista storico odierno, attuale. Il cattolicesimo non è quello che si pensa erroneamente qui in Italia, valga la ridondanza, non sono quattro pecore qui a Roma, ma è cosparso di decine, decine, decine di patrici, oltre centinaia di movimenti che stanno in tutto il mondo. Ok, questo è il, il movimento cattolico, ma anticamente c'erano questi due grandi nuclei, Oriente e Occidente. I due erano una, una unità, ovvero nonostante ciascuno avesse il suo patriarca eh, fosse appunto il, il, capo, il capo di quella parte, ok? nessuno aveva una prevalenza sull'altro, ma c'era appunto la massima pariteticità. È come dire, oggi ci sono centinaia di chiese eh, a Roma, migliaia di chiese evangeliche a Roma, eh, milioni nel mondo, ognuna ha il suo pastore, il suo evangelista, i suoi evangelisti, i suoi pastori, i suoi missionari e ognuno ha delle responsabilità dentro okay, il, la propria comunità, ma nessuno è più grande dell'altro, ma neanche in mezzo il gregge. ok. E questa cosa qui era esattamente ciò che accadeva okay, nell'antichità. Fra tutti questi patriarchi. Per andare a chiudere il discorso, a un certo punto il patriarca, il vescovo principale di Roma, si sveglia una mattina e manda una lettera al, vescovo di, al patriarca di Costantinopoli. E gli dice: Caro mio, io adesso sono il numero uno, sono più grande di tutti e tutti quanti sono sotto di me e quindi tu sei scomulgato <ride> così semplice quindi non, non c'era ok non c'era eh, c'era c'erano tutti questi questi gruppi tutti questi gruppi ma tanti proprio tantissimi E a un certo punto il papa il, il vescovo di roma si sveglia una mattina e dice io sono il numero uno tant'è che poi ci si concretizzerà si è concretizzata anche l'infallibilità papale come dire il papa ecco qui l'agnosi il papa è il numero uno il papa è dio il papa è senza peccato questo dogmaticamente i dogmi sappiamo tutti che cosa sono e quindi praticamente il grande scisma orientale della chiesa ortodossa che ortodosso non significa chiesa ortodossa il grande errore non solo storico ma proprio il grande errore che eh, si commette per mancanza di conoscenza è quello di definire la chiesa ortodossa chiesa ortodossa la chiesa ortodossa non è chiesa ortodossa si chiama ortodossa come dire radicale tutto quello che vuoi ma si chiama, la chiesa ortodossa è chiesa cattolica è chiesa cattolica Solamente che si chiama ortodossa, C ha questo nome, come dire anche noi. Eh, ci sono chiese che hanno vari nomi, tipo Chiesa Benezer, eh, Chiesa Casa Celeste. Sì, ho capito, ma sono tutte evangeliche. Ok? La Chiesa Ortodossa è Chiesa Cattolica, a tutti gli effetti. Quindi loro sono cattolici. Punto. Ma a un certo punto si concretizza questo grande scisma, questa grande divisione, no? E io qui devo fare una battuta con delle parole magari poco carine, ma che a Modi di Dachelle le voglio comunque usare. A Roma si dice erbue che dice cornuta all'asino. Cioè, come puoi tu, cattolico, dire ai protestanti che adesso vedremo chi sono voi siete divisi quando voi siete i padri delle divisioni perché ma perché uno dei grandi scismi una delle grandi divisioni che c'è stata la la più grande e la più egradante e la più famosa è quella è proprio lo scisma ortodosso cattolico cattolico ortodosso in nome di Dio sono Dio, di io sono il Papa, io sono il più grande, tutti devono stare sotto di me. Quindi questa è storia. Ovviamente, ripeto, il cattolico non, non cesserà di essere cattolico per questo. L'idolatra non cesserà di essere idolatra per questo. La scrittura dice non ti prostrare davanti a nulla. E quindi l'idolata continuerà a prostrarsi davanti una statua, una Maria, un Pietro e continuerà a pregarlo, nonostante la scrittura dice non ti prostrare. E andranno a cercare i cavilli. Come dire, mostrami un ebreo che nell'antichità si prostrava davanti ai cherubini dell'arca o dipinti nel Tempio. Non ci sono mai state queste situazioni. Ok, però loro lo fanno. Quindi continueranno a farlo. Quindi eccetera eccetera eccetera ah, in mezzo a questi due mondi che non sono gli unici sono oltre 247 il mondo cattolico in mezzo a questi due mondi ci sono delle divergenze incredibili non tutti pensano la stessa cosa per esempio eh, chi eh, va a deificare maria chi invece dice no, Maria non è stata eh, magnificat, non è stata senza peccato, è stata una peccatrice come tutti quanti. Riconoscono la, la sua ascesa al cielo, sì, ma non riconoscono la sua infallibilità, ovvero lei senza peccato. Quindi ci sono, ci sono delle divergenze molto incredibili. Quindi, il mondo cattolico è questo. Ma oltre a questi due grandi scismi, come già detto nel video precedente, e qui ho la, eh, la lista, mh, molti credono che il mondo cattolico sia... Ah, no, no, eh, loro dicono, no, noi siamo un miliardo e nel mondo. No! No! Non è così! La Chiesa Cattolica è formata da 24 Chiese e 247. Di cui abbiamo la Chiesa cattolica, la copta, l'etiope, eritrea, melchita, greca, bizantina, cattolica greco-cattolica ucraniana, greco-cattolica bielorussa, greco-cattolica russa, greco-cattolica bulgaria, cattolica bizantina e slovacca, greco-cattolica ungheria cattolica bizantina di Croazia e Serbia, cattolica rumena, bizantina rutena, bizantina albanese, cattolica macedonica, cattolica armenia, la maronita, cattolica siriaca, sirio malancar, cattolica caldea, siro malabar e quella romana. Storicamente queste, queste, chiese qua, che a sua volta sono conformate da 247, nell'arco dei secoli con alcune di queste hanno sempre avuto una buona comunione con alcune. Con altre si sono fatte la guerra a suon di spada, si sono ammazzati si sono proprio trucidati, si sono perseguitati con dogmi diversi e quindi non tutti nello stesso, allo stesso interno del mondo cattolico romano dove c'è il vostro Papa, persino là dentro si sono fatti la guerra, suon di spada, per esempio vi abbiamo già portato il fatto che nasce nel 1100 fino al 1004-1005 dove si sono perseguitati fra cattolici perché alcuni dicevano che Maria era senza peccato e altri dicevano no, Maria è peccatrice come tutti quanti e in virtù di questo si sono perseguitati e si sono ammazzati, si sono trucidati, ci sono stati una infinità di morti. E, e, e morti in che maniera si uccidevano. Quindi noi possiamo vedere che, de facto, il mondo cattolico, storicamente parlando e ancora oggi, non è mai, non è mai stato unito. È sempre stato completamente diviso e il Papa di Roma ha dovuto concretizzare l'unificazione, l'unione del suo impero religioso a suon di spada, a suon di persecuzioni, a suon di inganni e così via discorrendo. Questa è la realtà. Poi, con il secondo concilio ecumenico, no, il secondo concilio ecumenico, con il, il secondo concilio, eh, c'è un colpo di amnesia, questo ultimo, eh, vabbè, abbiamo capito, chi conosce la storia sa, a quale eh, concilio mi sto eh, riferendo? Ok, eh, questo eh, secondo concilio, eh, che è l'ultimo grande concilio che ci fu, dove, dove lì si andrà a determinare che praticamente sia i protestanti, che effettivamente i protestanti sono fratelli separati, ma noi non centriamo nel protestantesimo, e questo il cavillo, ma di questo ne parlerò fra un po', e, <coughs> e, si, e si andrà anche a mettere nero su bianco l'unificazione di tutte queste 24 chiese nel mondo eh, cattolico-apostolico romano. Quindi andranno a essere inserite e andranno a essere riconosciute come fratelli e come una sola chiesa quindi il miliardo 250 cattolici comprende tutte queste chiese perché la sola chiesa cattolica apostolica romana sono quattro gatti inoltre dobbiamo comprendere che la una altissima percentuale forse il 50 dei cattolici non sono cattolici perché Appunto, uno dice essere cattolico perché persegue la religione cattolica. No, sono cattolici perché semplicemente quando sono nati, nel cattolicesimo vieni battezzato appena nasci, di conseguenza il tuo nome viene inserito dentro la chiesa cattolica. Quando tu crescerai, praticamente tu risulti cattolico. Ma magari tu neanche credi in Dio, magari sei pure omosessuale, lesbica, ladro, mafioso, camorrista, andranghetista, massone, gnostico, bestemmiatore, violentatore, rubatore, eh, narcotrafficante, quello che ti pare, però tu risulti cattolico, ma tu non sei cattolico e magari andrai in chiesa in tutta la tua vita dieci volte, una volta quando ti sposi, un'altra volta quando nascerà qualche figlio tuo, per tradizione lo porti là e lo fai. Eh, lo fai come McGregor, no? Chi conosce eh, gli sport da, da, da combattimento ha fatto ride McGregor, che è venuto qua a Roma, ha menato, ha fatto un pazzo scatenato, che, che, che fuori di, di testa che fa l'MMA e un cristiano che fa l'MMA lascia un po' a desiderare è venuto qui dal Papa perché ha dovuto fare non mi ricordo se si è voluto sposare qui dal Papa e che c'entra McGregor col, col cristianesimo e col cattolicesimo però viene, vengono riconosciuti in qualche maniera ma non hanno nulla a che fare col, eh, col cattolicesimo questa gente qua un buon 50 non sono cattolici, però nella carta risulta che i cattolici sono un miliardo nella carta, ma de facto sono sì e no la metà, 700 milioni, 750 milioni, de facto. Questa è la realtà, Altro che voi, voi, vabbè, i protestanti sono divisi, noi siamo uniti. No, qualsiasi persona che conosce la storia e conosce non solo la storia arcaica, ma conosce la storia moderna, sa perfettamente che questa non è la realtà. Ripeto, il cattolico continuerà ad essere cattolico, anzi, negherà i fatti. Punto, però noi vogliamo conoscere un attimino. La, la situazione un altro punto importante è quando vedi l'ignoranza ma anche da parte no da, da parte nel nostro mondo evangelico c'è molta ignoranza ecco perché facciamo questi video allora voi protestanti ok ma tu sai dove nasce il termine protestante sai che cosa vuol dire protestante No, la maggior parte delle persone non lo sanno. Guarda, se tu non comprendi il punto esatto storicamente dove nasce il termine protestante, navigherai sempre nell'ignoranza e sarai come quei youtuber che vendevano le patate e le melanzane ma manca al mercato nella bicicletta, nella motoretta strada facendo si fermavano vendevano patate, melanzane il che non c'è niente di male però basta non avevano mai fatto altro nella vita e poi oggi scoprono che c'è un telefonino e che possono fare i video su youtube e si mettono a di castronerie senza nessun formamentis perché tu puoi anche vendere patate puoi anche vendere zucchine se studi con competenza e sei sincero, ma che Dio te benedica. Ma qui c'è gente che senza nessun formamento e in più mendaci e bugiardi scoprono che a un certo punto esiste un telefonino e si mettono a fare video. E siccome molte persone sono assetate di menzogna, ovviamente gli vanno dietro perché la maggior parte delle persone piace la menzogna, non piace la verità. Allora, lo dico con rispetto ma con autorità, in nome della verità e della storia, vi voglio insegnare dove nasce il termine protestante e che Martin Lutero non c'entrava niente col protestantesimo. Allora, tutto risale a cavallo fra il 1400 e il 1500. Nei secoli ci sono sempre stati una miriade di sollevamenti. Però il mondo cattolico apostolico romano lì andava a reprimere con la spada, con la violenza, con le torture, le inquisizioni, le crociate bruciare le persone nelle piazze affinché servissero di esempio. Quindi ci sono sempre stati dissidenti, è sempre stato diviso questo mondo. Il cattolicismo apostolico romano proibiva che il popolo conoscesse la verità e quindi per concretizzare questa proibizione che faceva? Beh, quando era l'ora della messa la faceva in latino e per di più dando le spalle al popolo perché il popolo de facto non è degno di guardare il prete in faccia, non è degno di ascoltare la parola di Dio e quindi viene fatta in latino così nessuno ci capisce niente. Inoltre le scritture vengono proibite, la lettura delle scritture vengono proibite, la... la traduzione delle scritture vengono proibite come dire le scritture non si possono tradurre e allora per quale motivo il mondo cattolico apostolico romano le ha tradotte dalla lingua originale al latino fra l'altro la peggiore dicono gli esperti traduzione delle sacre scritture è proprio la vulgata fatta in latino una, una porcheria totale come dicono gli esperti, io non, non, non lo so perché io di latino non ci capisco niente, però gli esperti, gli accademici, gli universitari, gli studiosi, quelli che hanno 45 lauree, non quelli che vendono eh, eh, la porchetta sulla bicicletta mentre eh, camminano per le strade, ok? No, no, quelli proprio che hanno voce in capitolo, questo dicono. Ok, allora per quale motivo il Cattolicesimo ha tradotto la Sacra Scrittura in latino? Però gli altri non lo possono fare, quindi vedi John Hasse e molti altri che andranno a tradurre le scritture nella lingua eh, corrente, verranno perseguitati perché il popolo non deve conoscere quello che dice la parola di Dio e così via discorrendo. Ecco che cos'è il Cattolicesimo Apostolico Romano, cari miei, Amati nel Signore. Ok, quindi a un certo punto però, malgrado spesso ci sono state delle insurrezioni, storicamente parlando, e questo mondo sempre è sempre stato molto diviso, ma tra il 1004 e il 1005 questi tentativi di insurrezione ormai non si possono più detenere, è impossibile detenere tutto. E quindi a un certo punto si concretizza un focolaio ora uh, a destra, ora a sinistra, e cominciano a nascere più personaggi fra cui spiccano due Calvino e Lutero, ma ce ne sono stati a Bizzeffe a, a centinaia, non solo Swingli e molti altri, ma, ma proprio a centinaia ce ne sono stati. Io a memoria non è che me li ricordo. Però, se ti metti a studiare uh, quanti ce ne sono stati! Ma quelli che proprio hanno in qualche maniera eh, attirato l'attenzione sono stati appunto Lutero e Calvino. Due personaggi molto distinti. In quell'epoca là il pensiero eh, calvinista attecchisce, attecchisce, proprio attecchisce. E, e quindi una, una buona parte delle persone comincerà a seguire questo pensiero calvinista che si discosta completamente dal Cattolicesimo, dove Calvino a sua volta prende eh, come dire prende gli scritti di Agostino detto santo e quindi andrà a proporre la predestinazione e che cosa succede? che si formeranno delle, delle, delle facoltà e quant'altro, dove appunto si andrà a insegnare questa dottrina calvinista, che sta appunto nascendo in quella nuova forma, okay, possiamo chiamarla la, il, la, vabbè, la new predestination, vabbè, la, questa nuova forma di, eh, di predestinazione vista da Calvino che prenderà molta forma adesso sto parlando dove nasce il termine pro protestante ecco perché sto facendo questo ragionamento storico a un certo punto in mezzo alle file del calvinismo c'era un uomo no, un ragazzo, scusate c'era un ragazzo, un giovanotto e lasciamo stare adesso la sua storia gli è, gli è morto il padre lasciamo stare tutto questo che non ci interessa questo ragazzo era un ragazzo altamente intellettuale perché all'epoca i grandi pensieri si affrontavano come dire da un punto di vista intellettuale cioè praticamente quando nascono questi grandi eh, movimenti tra cui anche il movimento Mennonita. Eh, il movimento Mennonita nasce da sostanzialmente da cinque persone, ma erano tutti, tutti, ehm, tutti laureati perché praticamente si affrontava il tutto da un punto di vista cattedratico, laureati, i dibattiti erano molto eh, intensi, c'era la conoscenza del greco antico, dell'ebraico e così via discorrendo e una persona sprovveduta eh, senza questi grandi studi non poteva affrontare questi grandi sapienti, ecco perché. Quindi un novello, uno che vendeva patate al mercato, sarebbe stato distrutto in un attimo, in un secondo, con la semplice retorica. Ecco perché era molto importante all'epoca avere appunto, poi chi eh, prendeva la laurea, in, eh, almeno in Francia, chi doveva avere, tutto questo sta andando a memoria, chi doveva avere la, la, eh, la laurea in religione doveva prima studiare, mi pare, giurisprudenza prendere la laurea in giurisprudenza o non so se un'altra un materia poi prendere la laurea in teologia e così via discorrendo ok allora che cosa succede? che in mezzo alle file del calvinismo nasce un ragazzo c'era? c'è nasce questo ragazzo chiamato Arminio che era un ragazzo promettente era un ragazzo brillante viene mandato mh, nelle facoltà calviniste di allora e allora questo ragazzo prende prima una eh, usiamo un linguaggio moderno prende una laurea poi se non vado errato ne prende un'altra e quindi ha più lauree eh, nelle facoltà eh, calviniste e è un ragazzo che è difficile eh, da tenergli di testa è un ragazzo che controbatte è un ragazzo che eh, diventa grande, eh, diventa subito pastore, eh, malgrado la sua giovane età, ma all'inizio non viene molto preso in considerazione perché è giovane. Eh, in quel tempo, eh, se tu eri troppo giovane, non venivi molto preso in considerazione, come giustamente doveva essere, e, insomma però sta di fatto che questo ragazzo va crescendo sia con le lauree, sia con l'età, sia con l'esperienza pastorale e diventa imbattibile, un calvinista vero e proprio. E nessuno poteva tenergli testa, ma a un certo punto in un famoso dibattito che questo, eh, questo uomo poi diventerà un uomo, questo ragazzo ebbe, a un certo punto lui fa un dibattito che adesso sto andando a memoria, tutto a memoria, non mi ricordo con chi, e praticamente lui nel dibattito capisce che la, la dottrina della predestinazione calvinista non è vera. Cioè lui lo capisce, dice Dio mio, ma qui c'è qualcosa che non va. E allora va in tilte il suo cervello va in tilte, dice "Ma io ma che cosa ho fatto tutti gli stanni? In che cosa ho creduto?". E comincia a indagare, a indagare, a indagare e si accorge che non c'è predestinazione, ma che c'è libero arbitrio e che la salvezza è universale e capisce questo. E a un certo punto comincia a remare contro il suo stesso ordine calvinista, Arminio. Poi c'è tutta la storia, lui prenderà un dottorato e comincerà a insegnare come professore all'università, non mi ricordo dove, e così via, discorrendo, ci sono tanti dibattiti. A un certo punto questo Arminio, Diventa una sorta di, in senso parallelo, lato, anche se in maniera diversa, di Agostino. Nel senso che Agostino era professore di retorica e nessuno gli poteva tenere testa nei dibattiti, per quanto era forte. Bene, lui, che invece è professore in teologia, Arminio, diventa imbattibile nei dibattiti. Non, è, non esiste, non è mai esistito... Un solo uomo, e si sono sollevati cattedratici, professori, tutti in teologia e nelle varie materie di allora, per cercare di distruggerlo, era impossibile. Mai nessuno, lui è morto senza aver perso un solo dibattito. Niente, non c'era verso di distruggere il pensiero di Arminio. Un pensiero tutto suo, tutto nuovo, tutto particolare, dove lui incentrava molto anche sulla patristica. Essendo professore di mille cose, tutte cose imparentate con appunto teologia, storia dei padri della Chiesa, eh, non era uno che ne conosceva due, tre, quattro, era uno che conosceva tutti, che sono centinaia i padri della Chiesa, era uno che ti diceva come stanno le cose, che i padri della Chiesa non hanno come discorso generale non hanno mai parlato di un rapimento pre o post tribolazionista come discorso generale è che i padri della chiesa questa è una parentesi post tribolazionisti sono quattro gatti la maggior parte dei padri della la maggior parte dei padri della chiesa quando tu li leggi quando tu li studi il pensiero può essere pre tribolazionista o post tribolazionista l'idea non è chiara ma questo i dindirindini non ve lo dicono perché sono falsi, perché sono micidiali, perché mentono. A meno che non siano incompetenti. E se sei incompetente, perché insegni capragnostica? Abbi pazienza, io ti chiamo per nome. Chiudo parentesi. Quindi questo Arminio aveva un, un, un suo modo tutto suo, ma non si poteva fermare. Per andare a chiudere, so che è un video lungo, però ragazzi... La cultura richiede investimento, ok? Allora, questa è storia, tutto quello che io vi sto dicendo è storia. Qui non si tratta se sei d'accordo o se non sei d'accordo. Qui si tratta se vuoi vivere nelle favole, nelle chimere o nella realtà. A un certo punto il mondo calvinista organizza una, una riunione, un sinodo, un sinodo, come si dice in italiano? Un sinodo. Un sinodo. Ehm, organizza un sinodo uh -huh. a Dort dove chiamano Arminio e gli arminiani tutti i professori, cattedratici, gente con appunto minimo, minimo, il più ignorante aveva una laurea, più lingue e così via, discorrendo a un dibattito, il sinodo di Dort. Allora, che cosa fanno? Eh, dobbiamo capire anche il contesto storico. In quel momento, se tu venivi accusato di eretico, c'era la pena capitale. Quindi se tu andavi a fare un dibattito e lo perdevi, e venivi accusato da eretico, ti bruciavano vivo. Questo è il contesto storico. Che cosa fanno loro? Vanno subito questi, questi qua, Arminio e i suoi, e i calvinisti, sapendo che ormai da anni, anni, anni e anni mai nessuno era riuscito a poter vincere un dibattito con Arminio e i suoi, che cosa fanno? Quando inizia il sinodo non li fanno parlare, non hanno voce in capitolo. E in questo sinodo si concretizzano più situazioni, per la prima volta nella storia Arminio e gli arminiani vengono chiamati, vengono nominati, vengono denominati protestanti. E per la prima volta nasce il termine protestante nella storia. Quindi il termine protestante non ha a che fare col fatto che il cattolicesimo si è diviso con Martin Lutero e qui entriamo in un altro discorso, ma ha a che fare all'interno del mondo calvinista, che all'interno del mondo calvinista c'è stato uno scisma, che Arminio, che era un calvinista, si accorge che la predestinazione non esiste, e gli rema contro, e nel sinodo di Dorte, Arminio e gli arminiani e l'arminianesimo vengono chiamati protestanti. Domanda, noi siamo protestanti? Io non sono arminiano, anche se credo molte cose che credeva Arminio. Certo, io credo nel libero arbitrio, ma non per questo sono arminiano. Alcuni dicono io sono arminiano, io qua, io, io là... Io mi chiamo Alessio Evangelista e sono cristiano, punto. So, evangelico e fine da storia. Poi, tutte queste cose, ci cioè so cose e cose. No, ma qui non, non voglio entrare, quindi, secondo punto, è questo. Quindi, primo punto: cattolicesimo completamente diviso. Secondo punto: il protestantesimo come nasce? E il protestantesimo nasce il protestantesimo vero e l'essenza del protestantesimo nasce all'interno del mondo calvinista quello è il protestantesimo poi col passare del tempo viene attinto a, questa, a questo fatto viene preso in prestito questo nome protestante e viene utilizzato a chiunque non fosse cattolico e infine Martin Lutero chi era? Martin Lutero quando ha fisso le sue 95 tesi nella famosa cattedrale, lui non ha detto: Ah, io adesso mi dissocio dal cattolicesimo, non sono più cattolico. Martin Lutero è stato cattolico tutta la vita. Tant'è vero questo, che il cattolicesimo lo dovette scomulgare. Ma tu non vai a scomulgare qualcuno che lui si dimette da solo. Martin Lutero non era d'accordo su molte cose. Della Chiesa Cattolica, fra cui le indulgenze e molte altre cose, ma non ha mai cessato di essere cattolico. Martin Lutero ha adorato Maria tutta la vita, l'ha pregata, l'ha venerata, gli ha detto a Maria che era senza peccato, la transustanziazione, eh, la. la la Santa Messa, l'Ostia Vivente e tutte ste bagianate. Martino Lutero non le ha mai lasciate, Martin Lutero è stato cattolico tutta la vita, tant'è che fu la Chiesa Cattolica che lo escomulgò. Ecco perché giustamente, e questo è vero, la Chiesa Cattolica dice i fratelli separati protestanti, in parte è vero perché i protestanti, tipo i luterani, sono cattolici separati, non sono evangelici. Il mondo evangelico è sempre esistito, ma già 500 anni e ancora prima della riforma del 1500 già c'erano gli evangelici. Quando nasce il movimento pentecostale nel 1900, il movimento pentecostale nasce nel 1900. Sì, ma la dottrina del movimento Pentecostale non nasce nel 1900, nasce duemila anni fa. Ecco qui il termine sola scrittura che noi ci rifacciamo alla sola scrittura. E quindi noi attingiamo alla sola scrittura che nasce duemila anni fa. In mezzo a questo movimento pentecostale a sua volta ci sono infiltrazioni cattoliche, gesuiti che si infiltrano, gente che va fuori di testa e chi più ne ha, più ne metta so 48 minuti che sto a parlare io penso che quanto detto è più che sufficiente insomma se vuoi essere una persona che conosce i fatti e non vuoi essere un ignorante io ti ho presentato la verità e la storia e la razio come bisogna ragionare perché io devo ragionare e non posso dire in nome di, che ne so, sono cattolico, sono una sola chiesa, noi non siamo divisi e così via discorrendo quando voi siete più divisi del mondo. Questo non è ragionare. Quindi voi dovete imparare a ragionare. Per imparare a ragionare bisogna conoscere la storia, in questo caso, e bisogna imparare a ragionare, cioè praticamente qualcuno si, si, si. ecco impara a ragionare. Quando il, il falso mondo cattolico dice voi protestanti, e scrivono un libro, siete oltre 3.000, uno che ragiona dice mi dai la lista dei 3.000 movimenti evangelici? Non esiste. Questo è razio, questa è ragione, non esiste. Però siccome tu non stai cercando la verità ma vuoi portare avanti la menzogna dentro il tuo cuore perché il problema è il tuo cuore, tu sei disposto a non indagare e a fare la propaganda alla menzogna pur di portare la menzogna dentro al tuo cuore perché gnostico sei. Mostrami la lista dei, de, dei 3.000 movimenti o 7 evangeliche. Non esiste noi, non arriviamo a 200. Paradossalmente il cattolicesimo, che nei 24 movimenti che vi ho descritto prima, ce ne sono 240, noi siamo di meno perché siamo circa 180. Quindi siamo meno divisi di loro, qualora fosse divisione, ma non è altro che libertà di espressione. Ma questa è un'altra Storia. Dio vi benedica. Con voi, come sempre, è stato Alessio Evangelisti. Se il Signore vorrà, ci si vedrà al prossimo video. Programma Shalom. Condividi, condividi la verità e indagate.